Quando nasce la musica? Non c'è una data esatta per dire quando sia nata la musica. La musica probabilmente è nata con l'uomo. L'uomo improvvisamente sente dentro di sé la necessità di comunicare attraverso dei suoni, delle sensazioni, delle emozioni. Queste sensazioni possono essere... Possono avere un significato rituale. La musica accompagna funerali, feste, momenti collettivi. Non sappiamo quando la musica sia nata. Possiamo prendere per buono il fatto che probabilmente la musica è nata con l'uomo.